Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio dei Contotti EPS per quanto riguarda la rubrica delle Porcate della Federazione. Prima di cominciare, vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale e di visitare il sito internet www.bordlanitalia.com. Come avevo detto l'altra volta, questo è un episodio speciale perché vogliamo fare il punto della situazione di tutti i dieci episodi precedenti. Per dare una classifica di queste porcate. L'ho voluto fare al decimo episodio perché non è stato facile per me trovare cosa valutare e cosa non valutare che tenesse conto di tanti fattori e che questi fattori in qualche modo non si escludevano l'uno con l'altra. E ora capirete bene cosa intendo dire. Prima di passare alla classifica di queste prime dieci porcate della federazione Saliamo a bordo della nostra USS Relativity e andiamo a vedere la porcata delle porcate fino a questo momento. criteri di valutazione e per ognuno di questi criteri ci sono quattro stellette il primo criterio di valutazione è la posizione di chi fa la porcata qual è la, la posizione che ricopre quindi si ottiene una stelletta se si tratta di un ufficiale della flotta stellare si ottiene un'altra stelletta se si tratta di un ufficiale di bandiera della flotta stellare quindi un ammiraglio si ottiene un'altra stelletta se si tratta di un agente dei servizi segreti, slash sezione 31, e si ha un'altra stelletta se fa parte del governo della Federazione Unita dei Pianeti. Quindi un politico. Il secondo criterio di valutazione è le perdite. Quanti sono morti? Si ottiene una stelletta se è morto almeno una persona. Si ottiene un'altra stelletta se sono morti almeno 10 persone. Se ottiene un'altra stelletta se sono morti almeno 100 persone E se ottiene un'altra stelletta se sono morte più di 100 persone Un altro criterio di valutazione è il tipo di perdite Chi è morto? Quindi, se ottiene una stelletta se è morto un soldato Chiunque questo sia Se ottiene un'altra stelletta se si tratta di un civile si ottiene un'altra stelletta se muore un politico Se ottiene un'altra stelletta se muore qualcun altro tipo terroristi che non ricade in nessuna di queste tre categorie un altro criterio di valutazione le ripercussioni di questa porcata quindi se ottiene una stelletta se dura un episodio di una qualunque serie slash stagione di Star Trek se ottiene un'altra stellina se dura una stagione intera se ottiene un'altra stellina se dura addirittura una serie intera e si ottiene un'altra stellina se si ripercuote in più di una serie di Star Trek Un altro criterio di valutazione è l'uso di armi Se viene utilizzata un'arma si guadagna una stelletta Se le armi vengono utilizzate contro dei civili si ottiene un'altra stelletta Se si usano armi non convenzionali ci si prende un'altra stelletta E infine se si usano armi di distruzione di massa si ottiene un'altra stelletta E ultimo criterio di valutazione è se la porcata... Viola delle leggi Quindi si ottiene una stelletta Se viene violato un principio Della federazione o della flotta stellare Quindi non proprio una legge ma un principio Invece si ottiene un'altra stelletta Se anche viene violato Una legge della federazione O della flotta stellare Si ottiene una stelletta se viene violato un trattato interstellare Si ottiene La quarta stelletta Se viene violata qualche legge Aliena, intesa al di fuori della federazione. Detto ciò andiamo a ripercorrere i nostri passi. Nel primo episodio abbiamo parlato dei Machi. Andiamo a vedere velocemente cosa è successo. I maquis senza troppi giri di parole sono una eh, organizzazione terroristica che indirizza il suo astio verso l'Unione Cardassiana. La federazione che era in guerra con l'Unione Cardassiana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 si siano stabiliti in un territorio di confine, gli ordini della dell'ammiraglio Neciev erano molto diretti. A Picard gli era stato ordinato di sloggiare i coloni. Ed è questo il casino che si viene a creare. Perché praticamente dei coloni della federazione che venivano continuamente molestati dai coloni cardassiani, si sono riuniti e hanno formato i machi. Ovviamente io ho preso degli appunti perché sono tante le porcate. Quindi, per quanto riguarda il primo criterio, la posizione, di sicuro nel trattato e per quanto riguarda tutte le scaramucce con i maquis c'è sicuramente un ufficiale della flotta stellare, tipo Cisco. Per quanto riguarda invece la presenza di ufficiali di bandiera, beh, abbiamo visto che c'è l'ammiraglio che eh. Non siamo a conoscenza che siano stati coinvolti i membri dell'intelligence, tuttavia... Anche se non è esplicitamente detto, sicuramente erano coinvolti i membri del governo, perché chi ha concordato il trattato con Cardassi sicuramente c'erano dei membri della, del governo della federazione, sicuro. Giù drone! Giù? No! Giù drone! Il numero di vittime, beh, tra tutte le scaramucce, le battaglie, le guerre con i maquis, di sicuro c'è stato almeno un morto, di sicuro ci sono stati almeno 10 morti, di sicuro ci sono stati almeno 100 morti, di sicuro ci sono state più di 100, visto poi come sono finiti i maquis. Sono morti tutti. Non è colpa della federazione direttamente se sono morti perché sono stati massacrati dal dominio. Però se la federazione magari all'inizio li trattava diversamente, non li trattava come dei terroristi rinnegati e della feccia della società, forse non avrebbero fatto quella fine. E il tipo di perdite? Beh, sicuramente sono morti dei soldati. I soldati della federazione o dei garassiani. Sicuramente sono morti dei civili. Non si è certi se sono morti dei politici, tipo politici cardassiani del governo, non sono sicuro, però di sicuro ci sono state anche altri tipi di perdite, tipo i machis stessi, i terroristi. La questione machis quanto dura? Di sicuro dura almeno un episodio. Eh, di sicuro dura più di una stagione, basta vedere Voyager, tutte le stagioni. Di sicuro dura più di una serie e purtroppo si ripercuote in molte serie di Star Trek, perché ce la ritroviamo in TNG. Ce la ritroviamo in Voyager e ce la ritroviamo in Deep Space Nine Per quanto riguarda l'uso di armi, di sicuro sono state utilizzate delle armi Quindi l'uso di armi classiche va bene È vero che sono state utilizzate anche delle armi non convenzionali anche delle armi biologiche Ma queste le, le abbiamo affrontate in un altro episodio Quindi per adesso lasciamo perdere Quindi qui abbiamo solamente una stelletta per quanto riguarda l'uso di armi questi fossi lurri fotonici, fasi di sgregatore, eccetera. Violazione, ci sono state delle violazioni, tralasciamo il fatto che non, non è certo se siano stati violati delle, dei principi della flotta stellare come delle leggi della flotta stellare, perché alla fine i magistri erano al di fuori dello spazio della federazione, tuttavia con la zona smilitarizzata e cose ci sono state diverse violazioni del trattato tra la federazione e Cardassia, perché ogni tanto la Defiant andava nella zona smilitarizzata e quindi una violazione del trattato e quindi i trattati sono stati più o meno violati un paio di volte, Visto che alcuni mondi ma che facevano di, di fatto parte dello spazio cardassiano, sicuramente violato delle de leggi aliene. Detto ciò, per quanto riguarda il primo episodio, beh, abbiamo totalizzato 17 punti. Non male. Nel secondo episodio, che è un corollario del primo episodio, era quello che spiegava il titolo, diciamo era un po' ironico che diceva come contaminare un pianeta che... andiamo a vedere velocemente cosa è successo Cisco andrà alla ricerca di Michael Eddington aveva rubato dei replicatori industriali per darle maquis durante l'inseguimento Eddington è sfuggente Ben Cisco ha una discussione con Ciazia Dax in cui dice che Michael Eddington si crede l'eroe dei tempi moderni un po' come Robin Hood che sposa una causa superiore, sacrificando tutto, anche se stesso, se necessario. Benzisco, basandosi sul ragionamento fatto sul libro, arriva all'idea che deve costringere Michael Eddington a consegnarsi. Benzisco ordina a... al comandante Worf di preparare dei siluri al trilitio, manda un messaggio in tutte le frequenze, in cui dice che chi si sarebbe recato più vicino insiedamento Machi, e avrebbe sparato quei lui nell'atmosfera avvelenandolo ordina a Wolf di sparare alla fine Eddington cede e si consegna e lo riporta a Deep Space Nine quindi per quanto riguarda chi ha perpetrato questa porcata, si tratta solamente di un ufficiale della flotta stellare Cisco, perché Cisco ha deciso di contaminare il pianeta dei Machi. morti non mi è chiaro se ci sono stati in questo episodio, morti tra civili così quindi tutta questa parte tra morti e tipo di morti la saltiamo la durata di questa porcata beh dura un solo episodio vengono utilizzate delle armi e viene utilizzata anche un'arma non convenzionale ovviamente Cisco viola i principi della flotta stellare che lo fa pure presente Eddington <ride> <ride> e anche qualche regolamento della flotta stellare ma mi pare che viene violato qualche trattato qualche legge aliena per questa puntata il totale è di 6 e visto che a che fare con i maghi sommate a quelle di prima Ah, diciamo, beh, non li sommiamo, trattiamoli indipendentemente nel terzo episodio era quello se il fine giustifica i mensi andiamo a vedere velocemente cosa è successo in questo episodio il capitano Sisko organizza un piano per portare in guerra i Romulani poiché la federazione sta per perdere la guerra contro il dominio la soluzione di Garak è quella di creare un programma olografico in cui si dimostra ai Romulani che il dominio sta pianificando un attacco contro Cardassia come consegnare questo artefatto ai Romulani Garak dice a Sisko che il senatore Vrinak poteva essere persuaso a visitare Deep Space Nine il senatore Vrinak viene in totale segreto Sisko lo fa venire, gli fa vedere la barra optolittrica il senatore Vrinak fa analizzare e in realtà scopre che è un falso il senatore parte con la barra otto litri in mano e se ne va. L'astronave del senatore Vrinak esplode perché praticamente che... aveva installato una bomba. E quindi Vrinak è morto. Sisko impazzisce. Chi ha perpetrato questa porcata? Di sicuro abbiamo un ufficiale della Flotta Stellare Sisko. Abbiamo anche qualche ufficiale di bandiera, visto che Sisko aveva chiesto l'approvazione. Sicuramente, uno è morto ma anche più di uno sono morti non arriviamo a 10 ma più di uno è morto perché è morto il senatore è morto il tizio che faceva il, il programma quindi due stellette qua ce le becchiamo sicuramente dei soldati perché il senatore era accompagnato da, dalla sua sicurezza quindi è morto un politico il senatore abbiamo detto ed è morto anche qualcun altro perché il tizio che faceva il programma non lo consideriamo un civile perché era parte integrante del piano questa porcata dura almeno una puntata, ma poiché, però se Romulano entra in guerra col dominio, si estende in più di una stagione. Quindi, un'altra stelletta. Vengono utilizzate delle armi convenzionali. Alla fine, Gara che ha messo una bomba. Sono stati violati i principi della federazione? Beh, creare un trucco per far entrare in guerra Romulani penso di sì. Sono stati violate delle leggi della federazione? Beh, ammazzare un senatore uno spazio federale credo che sia quanto illegale e sono stati violati dei trattati quello con l'impero statale Romulano dubito che il trattato di Algeron prevedeva che la federazione potesse ammazzare tranquillamente i membri del senato no e per questo è stata violata anche una legge aliena anche se poi l'impero statale Romulano non ha mai trovato le prove della colpevolezza di Sisco anche perché poi Gisco ha cancellato alla fine anche il suo diario personale. Per quanto riguarda questo terzo episodio, siamo a 14, che non è poco. Per quanto riguarda il quarto episodio, Silent Enemy Legends in arma. Oh, andiamo a vedere cosa è successo in questo episodio. In questo episodio c'è questo convegno su Romulus. Julian Bashir viene approcciato da Slon, membro della sezione 31. The Slon dice a Bashir che deve eseguire una missione. Fare una sorta di diagnosi a Koval, comandante della Tasha Air, perché Koval si pensava che fosse affetto della sindrome di Tuvan. Julian Bashir fa la sua presentazione, dopo la sua presentazione, Slon gli va a parlare e gli dice se ha scoperto qualcosa. Julian Bashir dice che aveva le palpebre asimmetriche che potevano essere causate dalla, da questa malattia. Slon gli fa: esiste un modo per accelerarla e Bashir dice, io non ho capito la sua domanda Bashir fa rapporto all'ammiraglio rosso poco dopo l'ammiraglio rosso esce di scena perché gli è venuto un eurisma va a chiedere aiuto alla senatrice Kritak in cui le dice c'è un complotto per uccidere Koval Julian Bashir va a parlare con l'ammiraglio rosso che già si era ripreso hanno una discussione in cui Julian Bashir capisce tutto che anche l'ammiraglio rosso era coinvolto in questa storia Madonna che casino allora di sicuro è stato coinvolto un ufficiale della flotta stellare. Di sicuro un ufficiale di bandiera della Flota Stellare. Di sicuro un membro dell'intelligence. C'è stato almeno un morto? C'è stato almeno un morto? Beh, molti direbbero no perché Sloan si è salvato. Però fanno intuire che Kritak poteva essere condannata a morte. Siccome non si è saputo più niente, la consideriamo come morte. Fino a prova contraria. È morto un politico. La stelletta qua per questo tipo di perdita è durato un solo episodio sicuramente sono stati violati i principi della flotta stellare insomma non si fanno queste cose qualche regolamento della flotta stellare sicuramente è stato violato anche qualche legge aliena è stata violata perché infatti Critac ha avuto accesso a dei dossier riservati violando la legge per questo che è stata condannata forse ma probabilmente a morte per quanto riguarda questo quarto episodio abbiamo un totale di nove passiamo adesso al quinto episodio, sabotaggio. Andiamo a vedere velocemente cosa è successo. Quindi in questo episodio vediamo che alcuni ufficiali di bandiera della flotta stellare cospirano contro la federazione. Il blackout che era successo sulla terra non era dovuto a un atto di sabotaggio del dominio ma era dovuto un atto di sabotaggio interno della flotta stellare. Quindi Leighton e qualcun altro aveva ingaggiato la squadra rossa per andare a Lisbona e far saltare tutta la rete di distribuzione elettrica della Terra. Perché ha fatto questo? Perché così lui poteva andare da Giare Scigno e chiedere l'attuazione della legge marziale. Di sicuro erano coinvolto un ufficiale della Forza Stellare, Bentin per esempio. Di sicuro erano coinvolti almeno due ammiragli. Non è certo se era coinvolto qualcuno nell'intelligence, Di sicuro possiamo dire membri del governo non erano coinvolti visto che anzi l'ammiraglio Leighton voleva prendere possesso del governo minimo un morto a bordo dell'astronave comandata da Bentin ma anche 10 morti ci siamo arrivati meno di 100 ma più di 10 sicuro sono morti dei soldati degli ufficiali dei sotto della flotta stellare non mi pare che civili siano morti, che politici siano morti o altri tipi di perdite è durato almeno un episodio, beh in realtà erano due episodi, cioè un episodio diviso in due parti però non si è prodotto più di tanto, quindi una stelletta sono state utilizzate delle armi e posso mettere una spunta anche sull'uso delle armi non convenzionali disattivare la griglia di energia della terra, diciamo, non è un'arma convenzionale ovviamente sono stati violati i principi e leggi della flotta stellare per questa quinta puntata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 Femmina mutaforme, quando Deep Space Nine era stata conquistata per un breve periodo della stessa stagione dal dominio, in realtà lui, con questa simulazione, lui capisce che in realtà lui si era beccato l'infezione molto prima, esattamente tre anni fa. È successo quando Sisko e Odo vanno sulla Terra, nel periodo in cui quell'ammiraglio che voleva fare il colpo di stato. Brian dice: Beh, se la sezione 31 ha di nascosto infettato Odo quando lui se è andato sulla terra sicuramente la sua Trenutra avrà un antidoto ed entrano nella testa di Slone. la trovano sta cura? radonina, lidestolinina, asporanina e adenina beh, sono stati coinvolti sicuramente ufficiali della flotta stellare anche ufficiali di bandiera sicuramente membri dell'intelligence non abbiamo la certezza che anche i membri del governo erano coinvolti quindi lasciamo perdere numero di vittime beh, questa malattia quante vittime ha fatto nel grande legame? Non è sicuro Però Voi uno ha detto che il suo popolo Stava morendo In quanti Non lo so Quantifico io In almeno 100 Quindi Qui abbiamo 3 stellette Anche secondo me Abbiamo più di 100 Perché se noi vediamo Cosa sta succedendo In questo video col coronavirus Lei sa cosa sono 2-3 centimetri No sta scherzando Quanti migliaia Di morti Ci sono stati È logico Presumere Che anche qua Fosse 4 stellette Le dovrei mettere Perché se la malattia non avesse fatto Più di 100 morti allora perché stavano preoccupando? I fondatori non sono considerati dei soldati Però sono considerati dei politici Sono considerati dei civili E visto che sono comportati anche da terroristi Vedi cosa è successo ad Anversa Metterei anche la salita su altro Quindi qua abbiamo tre punti Questa cosa si è prodotta sicuramente per un episodio E sicuramente più di una stagione Non per una serie intera, Perché alla fine si tratta delle ultime 3-4 stagioni circa di Deep Space Nine Quindi... Due stellette in cui sono più che sufficienti. Per questa porcata non sono state utilizzate delle armi classiche, ma è stata utilizzata un'arma non convenzionale di tipo biologica. Un virus. Sicuramente chi ha creato questo virus ha certamente violato delle leggi della flotta stellare, come anche dei principi. Trattati non ce n'erano, col dominio, figurati. Per questa porcata abbiamo passato la sufficienza con 16 punti. Adesso passiamo alle porcate inerenti a... Nell'episodio 7 abbiamo parlato della violazione di accordi interstellari. Andiamo a vedere cosa è successo. L'Enterprise si deve incontrare con la Crazy Horse. Prendono a bordo l'ammiraglio Pressman. Fanno una riunione. L'ammiraglio Pressman dice che vuole recuperare la Pegasus. La Pegasus era un prototipo. Motore sperimentale, nuovi sistemi di difesa. Ma la Pegasus si pensava che fosse andata distrutta. La federazione ha un informatore nel comando romulano che ha riferito che i romulani sono entrati in possesso di un frammento della Pegasus nel sistema di Devolin. E allora la Pegasus potrebbe essere ancora là si regano al sistema di Devlin, a un certo punto trovano tracce del motore di curvatura della Pegasus dentro un asteroide e Price entra dentro ma si scopre che i Romulani avevano chiuso l'imboccatura dell'asteroide Ryan dice a Picard guarda Price man, ciao un cosino che ci potrebbe aiutare un dispositivo di occultamento non è un normale dispositivo di occultamento. Altra la materia, così che un'astronave può passare attraverso la materia, ma questa cosa è illegale. Erano coinvolti ufficiali della flotta stellare, certo. Rhaer era coinvolto fino al collo come un ufficiale di bandiere sicuramente c'erano membri dell'intelligence, perché l'ammiraglio eh, rispondeva direttamente al capo dei servizi segreti della flotta stellare sono stati morti? certo sono stati morti non sappiamo in quanti siano morti effettivamente però andando a spucciare i dati della USS Pegasus su che è un'astronave di classe OBEF diciamo che i componenti dell'equipaggio sono circa 80 Cinque sono scappate, 5, 6, diciamo, 74-75 persone. Quindi, diciamo, qui due stellette ce le becchiamo in pieno. Erano morti dei soldati. È una cosa che è durata, beh, due episodi, sia quello di TNG che quello di Enterprise. Vabbè, no, non più di tanto. Alla fine il sistema di occultamento non era un'arma di per sé, quindi. Nessun uso di armi particolari. Di sicuro sono stati violati i principi della flotta stellare, legge della flotta stellare e trattati interstellari. È il titolo dell'episodio, quindi qui ci siamo a tre stellette. Questa porcata, nonostante che sia piuttosto grave, ha totalizzato 10 punti, neanche la sufficienza. Nell'episodio Cavallo di Troia, andiamo a vedere cosa è successo. Data, capta una trasmissione, ci vanno per capire che cos'è e cosa trovano? Trovano dei Borg, ne trovano uno in gravissime condizioni. Viene soccorso dalla dottoressa Crush Picard e dalla Forge se ne sa abbastanza del sistema di programmazione Borg, così che da poter scrivere un programma. Che riesca a distruggere tutta la collettività. Alla fine, non hanno installato il loro programma TUG. Porta con sé comunque le memorie di quando è diventato un individuo. Di sicuro era coinvolto Picard, quello un ufficiale della Flotta Stellare. Non ci sono stati morti alla fine. Nessuno è morto dei Borg, nessuno. Però sulle ripercussioni, qui abbiamo fatto il colpo grosso. Quattro stellenti. Perché, punto 1, dura, è vero che dura un episodio. Dura addirittura più di una stagione. È vero che poi scompaiono, cioè non si vedono più. Però poi ricompaiono alla fine della stessa stagione con l'episodio di ritorno dei Borri. Quindi, insomma, almeno una stagione è passata. Nonostante non duri una serie intera. Tuttavia. Spoiler alert! Quello che è successo in questo episodio ha delle ripercussioni in un'altra serie di Star Trek. In Star Trek Picard, Tug si vede. In questo episodio non sono state utilizzate delle armi classiche, però diciamo, sono state utilizzate delle armi non convenzionali che per quanto riguarda i Borg l'arma che loro volevano utilizzare era considerata il corrispettivo di un'arma biologica non è un virus biologico ma è una sorta di virus per computer non era un'arma di distruzione di massa quindi avrebbe distrutto tutti ma non nell'immediato perché Picard dice quanto tempo la collettività avrebbe impegnato per processare questa informazione data e la Forge rispondono un paio di mesi quindi non era boh Certo, cioè, avrebbe confotto tutti alla fine. Sicuramente sono stati violati dei principi della flotta stellare. Alla fine non credo che siano stati violati delle leggi, perché alla fine non l'hanno utilizzato. Questa porcata in fondo ha totalizzato 8 punti. Neanche tantissimi. Nell'episodio 9 abbiamo parlato di iniziativa personale. Andiamo a vedere cosa è successo. Enterprise si trova. Vicino al confine cardassiano e stanno attendendo delle astronavi cardassiane. E infatti, quando queste arrivano, sparano contro. E Picard si trova davanti a E Picard dice: Ma perché ci stai attaccando? C'è un trattato. Quello dice: Guarda, il tizio della federazione che ha distrutto il nostro avamposto scientifico qualche giorno fa se ne stava fregando del trattato. Picard, infatti, parla con l'ammiraglio Hayden che gli conferma tutto. La Phoenix, al comando del capitano Benjamin Maxwell, ha varcato il confine e ha intrapreso questa operazione militare, senza l'approvazione di nessuno. Alla fine riescono a intercettare la Phoenix. Ben Maxwell sale a bordo, va nella sua tattica di Picard. Ben spiega che i cardassiani si stanno rifornendo. Il trattato è solamente una tregua di facciata, cosicché i cardassiani si possono riorganizzare. Alla fine ritornano in territorio federale, ma prima Picard ha un ultimo meeting con Galmasen, in cui gli dice che in fondo Ben Maxwell forse tutti i torti non aveva. Beh! Di sicuro era coinvolto un ufficiale della Flotta stellare Il numero di morti Qui facciamo quattro stellette perché Quando Maxwell ha distrutto sia l'incrociatore Che la nave di trasporto cardassiani Se non ricordo male c'erano circa 600 vittime quindi qua quattro stellette. E tipo di sicuramente di Abbiamo dei soldati. E io metterei altri. Perché non erano sicuri se quello erano dei civili o dei soldati. Non si è capito. Quindi sicuramente sono molti dei soldati sicuri. E altro. Poi ci abbiamo. Quando è durato? Beh, è durato un solo episodio alla fine. Sono state utilizzate le armi convenzionali. È solo queste. Sono stati violati i principi della flotta stellare? Sì, Sono stati violate le leggi della flotta stellare? Sì, Sono stati violati i trattati interstellari? Sì Sono state violate le leggi alieni? Beh. Uno che sconvine nel mio spazio è normale che sta violando la mia legge. Questo episodio raggiunge la sufficienza a 13 punti. L'ultimo episodio di cui abbiamo parlato è il razzismo. Andiamo a vedere cosa è successo. Riker e Troy stanno facendo un interrogatorio a un Klingon. Gidan. Perché lo stanno interrogando? C'è stato un incidente nella sala macchine, C'è la camera di litio è scoppiata in supporto alle indagini viene richiamata l'ammiraglio Nora Satiri Fa un nuovo interrogatorio a Gidane a questo punto Gidane vuole il sacco e ammette di essere colpevole di aver trafugato quelle informazioni adesso c'è da capire se Gidane è colpevole nel sabotaggio del nucleo a curvatura. A questo punto le indagini si focalizzano su questo Simon Tarses. Nel frattempo, che le indagini su Tarses proseguono, date la forza di aver fatto delle indagini, praticamente salta fuori, torno All'involucro della camera e di diritto trovano delle microfratture. Dada suggerisce che, praticamente, durante l'ultima revisione dell'astronave hanno usato questo involucro come uno difettoso. Però l'ammiraglio Satine non si convince perché dice: No, Gidan non è potuto fare tutto questo da solo. Secondo me, Tars si è coinvolto e si incapicchia. Non era coinvolto nessun ufficiale della flotta stellare, ma era coinvolto solamente un ammiraglio. Anche se nell'invenzione era ritornata in servizio, quindi era sempre un ammiraglio. Quindi è coinvolta lei. Alla fine, in questo episodio, non è morto nessuno è durato un solo episodio, quindi una stellina qui ci va alla fine non sono state utilizzate delle armi o meglio, la federazione ha subito dei danni ma l'Enterprise non ha sparato neanche un copo in questo episodio alla fine sono state violate solamente dei principi della rata stellare anche se in questo episodio trattavo un argomento a me caro cioè l'argomento del razzismo che ci affligge ancora tutt'oggi non capisco perché le persone in base al loro colore di pelle dovrebbero essere discriminate in base alla mia classifica ottiene solamente tre punti Molto bene e quindi abbiamo al primo posto episodio 1, al secondo posto abbiamo l'episodio 6, al terzo posto abbiamo l'episodio 3, poi abbiamo l'episodio 9, poi abbiamo al quinto posto pari merito episodio 5 e 7 al settimo posto abbiamo il quarto episodio, Sin Melm, Legis Interarm. All'ottavo posto abbiamo il cavallo di Troia. Al nono posto c'abbiamo Vansi e Fundi, come contaminare un pianeta. E all'ultimo posto abbiamo quello del razzismo. Da questo momento in poi concluderò ogni episodio delle porcate della federazione utilizzando questa classifica e la aggiorneremo. Quindi, restate sintonizzati, iscrivetevi al canale, visitate il sito di e ci vediamo al prossimo episodio. Ciao!